Grazie Presidente. Allora, oggi mh, questo ordine del giorno si è reso indispensabile perché da parte del Dipartimento di Urba Attuazione Urbanistica è emerso un documento che ci ha eh, dato la possibilità di fare un ragionamento velocissimo su quello che può essere una ulteriore integrazione di risorse per andare a realizzare quanto i cittadini dei quartieri a ridosso del Torrino e Giardino di Roma attendono anche qui in questo caso da più di 20 anni. Parliamo delle due fermate relative sulla linea ferroviaria Roma-Lido. Come sapete eh, l'amministrazione aveva cercato di realizzarle, poi senza farla tanto lunga nel tempo queste fermate non sono state potute essere realizzate perché eh, i soliti problemi con la sovrintendenza e tutto il resto ne avevano sospeso di fatto la realizzazione. Di fatto, però, comunque il progetto esiste: esiste anche una, eh, uno stanziamento, mh, comunque cospicuo, relativo appunto a quel progetto, eh, di circa un milione e rotti euro. Oggi veniamo a sapere che, relativamente al nuovo insediamento in uh, piano casa è possibile avere eh, la destinazione di ulteriori 2 milioni e 400 mila euro. Ora perché faccio questa precisazione? Stiamo parlando ripeto, di uno dei quartieri che più si è, di due anzi, dei quartieri che si sono più sviluppati negli, negli ultimi decenni. Parliamo di quasi eh, 50 mila abitanti insediati che non hanno una mobilità su ferro come tanti altri quartieri, per carità degna di questo nome. Oggi noi andiamo a insediare ulteriori cubature in piano casa, legate come sapete a, un, a uno strumento urbanistico che non ci è mai stato simpatico e che dobbiamo per forza subire, ma che consente appunto del versamento di oneri che in teoria non sarebbero vincolabili. Ecco allora noi oggi chiediamo alla, alla Giunta di ultimare velocemente le istruttorie trasportistiche che riguardano la realizzazione di entrambe le fermate, in modo tale da poter vincolare quanto prima possibile, quindi con successiva deliberazione, queste risorse, quindi il 1.100.000 euro che provengono dal, dal, dai vecchi oneri, più i 2.400.000 euro che provengono dagli oneri dell'ultimo piano casa, per realizzare finalmente queste due stazioni. Grazie.